E questa è la domenica cosiddetta del Buon Pastore, un'immagine molto bella quella di Gesù, Buon Pastore. Certo, è difficile oggi assistere a scene eh, di quel tipo, no? e, a dei pascoli, sono immagini antiche, diventa difficile, difficile trovarne. A me è capitato, invece di conoscere qualche pastore, mi ricordo uno in particolare, una persona anche abbastanza erudita, però per scelta di vita eh, si occupava della, della sua azienda, della sua campagna e quindi anche eh, faceva da pastore. Gli piaceva stare con le pecore e mi diceva, guarda Don Alfonso, eh, qui hai un sacco di tempo a disposizione, hai tempo per pregare, hai tempo per meditare, hai tempo per pensare, hai tempo alla sera per guardare il cielo stellato, per riconoscere la presenza di Dio. Sono immagini bucoliche, immagini eh, antiche che però ci rimandano alla realtà. Noi siamo fatti per questo, per meditare, per contemplare. E mi ricorda anche come questo pastore riconoscesse tutte le sue singole pecore. Addirittura le chiamava una per una, come dice Gesù in questo Vangelo, le riconosce. Il buon pastore riconosce le sue pecore, le conosce ad una ad una. Ma Gesù ci parla anche di pecore che non sono in questo vile. E quindi di una universalità del suo messaggio, del suo amore, un amore per tutti. E il Signore non esclude nessuno, non fa preferenze di persone, ci ricorda la Sacra Scrittura. Il Signore è venuto per tutti, è il pastore di tutti. E noi dobbiamo vivere questa condizione, una condizione non di gregari che si conformano come, potremmo dire, pecoroni che vanno dietro alla moda del momento, ma piuttosto come pecore vigili, attenti, che si lasciano condurre perché sanno che il pastore è buono, il pastore vuole il bene del suo gregge. È un Gesù che sogna, no? Abbiamo Visto come lo hanno abbandonato durante la passione, lo hanno tradito, Pietro lo ha rinnegato, sono scappati via tutti. Ma Gesù ama sognare, ama andare oltre tutto questo, questa mediocrità, questa fragilità. Del resto, diceva il compianto vescovo di Molfetta, Don Tonino Bello, una Chiesa che non sogna, alla fine diventa solo un apparato burocratico dobbiamo sognare il bello, dobbiamo sognare il bene, dobbiamo sognare il meglio per i nostri figli, per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, dobbiamo sognare una società giusta dove non vi siano mafie, non vi sia dolore, non vi siano guerre, non ci sia violenza, non ci siano discordie e se ci lasciamo condurre se ci lasciamo guidare, se ascoltiamo tra tante voci, anche suadenti che ci confondono, riconosciamo la voce di Cristo buon pastore, allora non abbiamo da temere nulla. Questi sogni di Dio, questi sogni di Gesù buon pastore si avvereranno. Buona domenica a tutti e lasciamoci guidare da Cristo Gesù. Lui è il pastore grande e il buon pastore delle pecore. Buona domenica.